Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio, sono tutto sudato, fa un caldo ragazzi, incredibile, e perché oggi facciamo un unboxing un po' particolare, era da un po' di tempo che volevo, eh, diciamo, integrare la postazione qualcosa di figo e finalmente, ancora una volta, grazie ai consigli di Mirko De Santis, <ride> che eh, è riuscito a convincermi a eh, prendere due aggeggini veramente molto molto molto interessanti quindi adesso facciamo l'unboxing e, e ovviamente questi vengono da EpiLab ragazzi Eddie che è colui che realizza queste meraviglie mi ha fatto recapitare dopo una decina di giorni dall'ordine questo sapete cos'è ragazzi questo è una dash che vi dà praticamente la segnalazione delle bandiere in pista e vi dico subito ragazzi c'è un alcantara qua sopra che è spettacolare ora io non sono un esperto a livello di stampe 3d però mi sembra che la qualità sia di gran spessore, <ride> proprio molto bella, la bagnerina italiana che fa proprio figo, questo ovviamente da fissare alla eh, mia postazione, e, e con eh, questo schermino protettivo dei led, che è veramente ci è, è proprio bello, bello compatto, primo scatolo ovviamente con i cavi che vanno, eh, perché bisogna coll collegarla a questo, quattro, quatt a questo connettore a 4 pin, quindi devo fare attenzione che non manchino sì, questo è per fissarlo alla postazione e questo è il primo allora questo sono andato abbastanza veloce perché diciamo che è quello eh, non meno importante però la figata è questa caro Mirko De Santis <ride> te le mando a te le cambiariche. eccolo qua apriamo questa meraviglia ragazzi questa meraviglia che poi ovviamente avremo modo di poter vedere insieme testare ragazzi mamma mia che ah, intanto l'imballo è fenomenale ovviamente Eddie professionista del settore imballatissimo per bene consegnato oggi allora Happy Lab ragazzi io vi consiglio, vi metto ovviamente in descrizione tutto quello che vi serve per no, tutto quello che vi serve per raggiungere il sito e Eddie vi ho detto che mi darà anche metterà a disposizione anche per il canale Drivers eh, alcuni codici per avere un po' di scontistica per gli accessori che fanno open for a new sim racing experience ok il mio in inglese maschile è apri per una nuova esperienza del Sim simracing la scatola è spettacolare ragazzi cioè proprio un professionale a mille guardate qui, questa rappresenta proprio la dash ah, proprio bellissimo riuscirà a... Ah, sì. devo aprirlo così eh. allora ragazzi, c'è il porta dash con il megalogo EPILAB e poi ci sono uno, due adesivi e pirab. E poi, oh, mamma mia, ragazzi, 21 noni, 21 <ride> noni. Lo dico io, per, mamma mia, è bellissima, è enorme, ragazzi. È spettacolare. Aspetta, la devo aprire, è spaziale, sta dash. Qui praticamente telemetria, eh, il circuito, mamma mia, e qua al velluto c'è una placca qua dietro ragazzi che è tutta liscia bella, qui praticamente questa è la tacela di performante dai, che non, non me l'avevo detto, bellissima con l'etichetta EP-LAB, mamma mia, spettacolare, un'entrata HDMI, una USB 8 pin e una le vecchie, vabbè sono qua spaziale proprio mamma mia mi è troppo fiera ragazzi non vedo l'ora di agganciarla lì e poi Eddie mi ha detto Fabri ti mando pure gli agganci per la tua V2.5 che cosa per fermare e fare figo i cavi ovviamente HDMI, e i cavi che vanno con me. e in più, eccolo qua, come mi aveva promesso, ma pure la fascetta mi ha messo grande, <ride> ovviamente, ovviamente l'aggancio proprio per la V2.5 come gli ho chiesto. Ragazzi, io non vedo l'ora. Adesso, adesso non posso perché c'ho da fare, però, non vedo l'ora di testarla e ovviamente farvi la mia personale recensione di questo gioiellino. Ovviamente c'è anche la versione un po' meno performante, eh, però questa qua proprio mi fa impazzire, è bellissima. Eh, ragazzi, rimanete sintonizzati, vedete questo sorriso che ho. Se il video di questo unboxing inusuale vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, non esitate a lasciare un commento, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, e noi ci vediamo prestissimo, perché come dicevo la scorsa volta, ancora dobbiamo discutere della P2000, della D performante, della segnalatora delle flag, chiamiamolo così, ammazzerà sicuramente, dice, Fabri, ma come le chiami? Le mie dashboard bellissime, quindi, ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, ciao!